Oh, buongiorno e bentrovati, io sono Iris e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Astro Center Italia dove ci occuperemo delle previsioni per il segno della bilancia per l'anno 2019. Quindi vediamo subito che cosa ci dicono queste carte, partiamo come sempre dai simbolon Oh, una carta un po' impegnativa, può sembrare spaventosa, in realtà non è così brutta. Uh, in pratica ci mostra una, una coppia ammanettata che esce dall'inferno, cosa significa che magari per, i segni, per il segno della bilancia potrebbe essere che uh, stanno attraversando un periodo molto impegnativo per quanto riguarda la coppia, uh, di grandi difficoltà, magari di incomprensione, oppure di crisi eh, o comunque una situazione difficile eh, per tutta una serie di ragioni esterne. Allora, Il lato positivo di questa carta è che eh, non ho, a prescindere dalle situazioni esterne eh, si ha la possibilità di mantenere intatto eh, il valore della coppia, cioè Nonostante ci sono situazioni difficili, che ne so, problemi in famiglia, problemi di lavoro, problemi di altro tipo, io riesco a salvaguardare e far sentire tutto il mio amore e il mio sostegno per il mio partner o per la mia partner potrebbe anche essere invece un attimo più complicato per quelle persone forse anche un po' di età un po' più giovane in cui si ritrovano a essere trascinati in una situazione difficile dal proprio partner e che cercano di salvare a tutti i costi attenzione eh, sappiate forse lo avrete sentito dire centinaia di volte non si può salvare qualcuno che non vuole essere salvato quindi un po' di attenzione, aprite gli occhi siate un po' obiettivi su quella che è la situazione che state vivendo vediamo che cosa ci dice la prossima carta la prossima carta è un cavaliere di bastoni dove appunto parla di... di irruenza di, di possibili viaggi di, di spostamenti ma anche di eh, saper rinunciare quando è il momento giusto secondo me questa è una carta riferita da, da questo punto di vista più alle persone più giovani come dicevamo di fare attenzione appunto non, non avere la pretesa di poter cambiare il mondo noi possiamo cambiare ma solo ciò che ci riguarda non possiamo salvare il mondo soprattutto rendiamoci conto di quando una situazione va al di là delle nostre forze delle nostre aspettative e diventa solo orgoglio no? quindi sappiamo rinunciare abbiamo la forza di riconoscere quando dobbiamo fare un passo indietro eh, per tutte le altre persone che non si trovano in questa situazione questa è una carta interessante che potrebbe dire è arrivato il momento di spostarci di fare un cambiamento non lo so un cambio di lavoro piuttosto che eh, un viaggio un, un spostarci come città nella quale vivere quindi è una carta che eh, ci dice che ci sono delle cose interessanti in questo anno 2019 Veniamo a, a, al terzo mazzo, il mago, questa è una bellissima carta, vi leggo che cosa indica, qual è la frase che c'è scritta, sapere, volere, osare, tacere, sono le quattro gemme dell'aurea corona dei magi, bella come descrizione, è una carta molto importante, eh, pratica parla di libera scelta eh, ci indica che c'è eh, bisogno, eh, bisogno di essere consapevoli mh, prendere consapevo consapevolezza del momento che stiamo vivendo eh, e di prenderci le nostre responsabilità quindi eh, abbiamo il coraggio di Decidere se quello che stiamo vivendo è effettivamente ciò che noi vorremmo oppure no se ci sono delle scelte impegnative da fare è arrivato il momento di, di prenderle eh, ovviamente è una nostra libera scelta però se abbiamo il coraggio di seguire eh, quello che fa vibrare il nostro cuore che sia un trasferimento che sia a rinunciare a una relazione troppo complicata che comunque per la quale ci sentiamo solo in colpa eh, oppure pensiamo che sia nostro dovere salvare ma che in realtà non vediamo futuro no eh, è meglio interiorizzare prendersi un attimo guardarci dentro e capire ciò che è giusto innanzitutto per noi stessi perché quello che la nostra pancia ci indica di sicuro è la scelta giusta Uh, fatta con responsabilità, non sto dicendo di, di essere superficiali, egoisti e cattive, ma il sano egoismo è quello che pensa prima al nostro bene, no? Uh, se noi seguiamo appunto queste indicazioni, uh, può essere veramente un anno di, di importante dove ci sono dei cambiamenti a 360 gradi, e anche se adesso ci sembra difficile poterli attuare. Saremo aiutati passo dopo passo nel realizzare quello che desideriamo. Va bene? Allora, grazie per essere stati qui eh, e aver seguito le previsioni per il segno della bilancia. Io sono Iris e vi do appuntamento insieme ad Astro Center nel prossimo video dove ci occuperemo eh, del segno della, dello scorpione e le previsioni per il 2019. Grazie a tutti e a presto!